Ciao, io sono l'apostolo Vincenzo Petrarca. Hola, soy l'Apostolo Vincenzo Petrarca. E ho deciso di realizzare un video. Y decidí realizar un video. In cui spiego i 5 segreti? In que explico los 5 secretos. Per essere completamente libero. Para ser totalmente libero. Perché molte volte come credenti? Porque muchas veces Ci convertiamo? Nos convertimos. Però ci portiamo dietro tante realtà spirituali negative pero nos llevamos detrás muchas realidades espirituales negativas y estas cosas nos hacen ir más lento en el camino no nos permiten realizar al 100% lo que Dios ha preparado para nosotros y necesitamos un camino para tomar lo que Dios ya nos dio en la cruz per questo se vuoi seguire questo studio biblico, io ti invito a iscriverti al nostro gruppo privato Facebook, Facebook, dove troverai anche tanti altri studi che periodicamente pubblichiamo. Donde a molti altri studi che pubblichiamo di Sono studi profondi per le persone che vogliono servire il Signore. Sono studi profondi per le persone che vogliono servire al Signore. Ma che ti possono aiutare nel tuo cammino cristiano. Pero que también puedan ayudarte en tu camino cristiano. Perciò ti voglio invitare ad unirti al nostro gruppo. Por eso quiero a unirte a nuestro grupo. scoprire i cinque segreti. los cinco secretos. Per essere completamente libero. Para estar totalmente libre. Ciao. Adios!